faccio la consegna de, a don Messilio fra come faccio io ce... se muori se muori se muori se muori fra eh, è impossibile ma io so è dove ce n'è io so dove ce n'è di lava ed è lo anche so, facile andare so a... che sai dov'è ed ma è, fa... qui ce è davvero ed un fottio, facile davvero ed è facile anche andare a prenderla un fottio. no no no ma ti serve acqua che sia che cacchio faccio adesso era di qua giusto ma oh no, devo mettere Poi era di qua, mi sa Vado giù per di qua, cavolo Bello il... Che, che Ah, il pill Ok, ci sto. Oh, sto impazzendo perché l'acqua ti porta sempre indietro Eh, lo so Ed è fastidiosissimo, cavolo Madonna, quanto ce l'ho scavato prima così. E mi sono perso Ah E si, got... no Devo leggermi un po' così Ora oh, era di qua No, mi ricordo, è di qua Ok, prendiamo il ferro Di qua, sopra A me No, ah, scherzavo, Pedro. era di qua era di qua l'ore legno? Speriamo sì Speriamo Spera Sì era qua oh, okay. Ah c'è anche quella 56 Allora io devo andare un attimo da qualche parte eh. Consegna da me c'è io eh. E ti do Come anche mamma, un favore. piccone di Metamola. iron Lasciami almeno prendere queste cose del, ca del, del no, cavolo cavolo di... esatto. Oh c'è cioè del coal Ma tu sei inefficace al tuo lavoro Cioè Oh fra, cioè, voglio dire Inefficace mi dai un piccolo piccolo della minima Io mm. Sì tu Ma fatene uno scusa Non ci hai pensato Sì, mi serve il carbone Se Non ti serve il carbone per fare un minerale. Ah. Ma scusa Non lo trovi il carbone Prenditi la pietra Fatti un piccone in pietra Ti prendi il carbone La pietra Sei circondato Di pietra Si sì. Due stick Una crafting table Quello ti fai quello che vuoi Non la allontaniamoci troppo FIGO FIGO, molto figo Cosa so sarebbe strano, ecco, perché non si illuminava? Bro, ok due e basta perché non ho altri stick okay. Okay. facciamo che tu ti ritiri dal tuo picconamento e vai su a controllare l'orto che forse è meglio no. No, no, questo è il mio lavoro e mi ci devi fare Eh, ti sto ruvando l'ora ah, perché... oh, oh, oh. Eh, oh, bravo, scusa, non come... sai giocare, non sai fare Sai che so fare? Quanta roba hai? Un bel po' Tipo? Tipo, tanto Eh, quanto sei giù? Sarei giù da mezz'ora Eh, insomma, 24 ore, solo... A parte che comunque. A parte che io posso farmi un piccone in diamante. E se tu riesci a tornare su. Quindi sono tanto giù e non, non so dove tornare su. Sì, sotto in caso.. Eh, mi stai attaccando il piccone. Bella fra. Ma se io chiusa quando ti si rompe. Eh. Bella fra, non posso fare niente. Qua Ah, bello. Sì, molto bello. Eh uh, Eh uh. Tararatara non mi serve più questo all'inizio quante torce avevo? non stack in 29 ora eh, bello chiudi me cazzo oh, fra c'è il carbone siu serve un piccone Tanti. Ma sei detto che non hai picconi? Non le devo, ma ora me ne sono fatti Riuscite a farmi Adesso mi devo cuocere sti qua Per farmi un piccone Qua c'è un botto di roba no, Ma io so trovare la roba Ma ah, anch'io so trovare la roba Non mi sembra Eh, però la Papparapapapaa E via quel piccone in ferro, di nuovo Ok è bello minare esatto ma perché poi quando fai hai fatto l'orto cioè basta c'è più niente fra ho trovato l'acqua siu io ho due bucket di l'acqua Fra meglio qua allora. Vabbè. copriamo questo vision oh, azebilla Toma Cercando di salire trovi altri materiali È logico Ah Olè okay. Oh, sto congelando Al freddo Dal caldo al freddo esatto coincidenza tu dove sei ora? sei verso la... no dove sei? giù ma perché sono andato giù? stavo scavando con un bucket di acqua Perché tu non falli più, non mi porti più la roba che mi serve e io devo andare a prendere una da solo. Ma io devo fare tutta la, tutto il video dopo qua ah, niente A parte che comunque tra poco vado su perché devo cuarcire un botto di roba. Quindi ti toccava restare su. Ma tu me lo sai come tornare vero? Sì Altro carbone. Quando torni su dimmi che devo tipparmi, perché sennò no.. Oh scusa, cioè se ti vai a perdere non è colpa mia Oh senti Quando mi... quando mini fa male così Oddio Ho veduto la nostra bella postazione da gaming Ci Facilita il lavoro, vero? Ovvio Quello no. io sono livello 502. No, cosa c'è qua? È diamante quello? Tra... Non oh, mi sembra un diamante, però, ha l'aspetto di un diamante. Questa moda ci sono anche i diamanti che esplodono. Fun Fun Fun factor. Allora, cosa che c'è di piano? Sappiamo che è pieno. Ah, Sto tipo da tantissimo, comunque c'è poco devo tornare su perché devo cuocere. Un po di... Questo, e questo qua no. non serve, questo qua non serve, questo qua non serve, questo qua non serve. Su, forse si sì. so sono rose. Se qualcuno sa di.. Me, sì. di me no. so sì. me. silicone? Capi, ma che cosa si fa con il silicone? Qualcosa? Ma sei un genio, lo sai, vero? Lo so, non, se non sei io. Si sì, me l'hanno già detto. Sai roadson ironico. Le altre persone no però. Io yes. sì. Ok, sei l'unico. No, anche gli altri. Che livello sei tu? Sono 12. 18. Beh, perché ti hai minato prima. Ma sta roba ti confonde perché sembra diamante ma non lo è cos'è? Oh adesso torno su ma tu dove sei? In giù A me, ti posso attivarmi? Io sono molto più giù Impossibile eh? Impossibile Guarda sono tanto giù dall'inizio Io sono quasi alla bedrock Sì Questo, no, questo non è il diamante, è vero? Quello però Quello però Sembra un bel diamantino Non è il diamante eh? Non è un diamante Ho trovato dell'oro Anche vai, io di oro ne ho trovato In abbondanza assurda No, se trovo un diamante, scusa, è eh, il diamante Ozza mio, se vuoi te lo compri Credo che probabilmente stanno passando i giorni qua mm, Esatto Quindi uh, siamo giudati già ricchi Sì perché Ho detto prima ogni tot gio, Ogni tot, un giorno Ci diamo, del, ci diamo Dei soldi sì. ci danno. Il server ci dà dei soldi bellissimi mm. Che mm. ci va a depositare Nelle nostre cassette nel cavo della banca ah. Io prendo un sacco di carbone perché comunque gli dà un sacco di... Ma anche gli altri materiali quando li, Beh, li cuoci Si sì. Quando li cuoci dei l'anulexperi Io sono altra Prova a romperla Se la rompi si do 5 euro No No là, si può rompere eh Sì faccio una genità Non in quel senso però va bene Si, ah, Sì ma che poi con, dopo quando arriva la bedrock infatti Ho fatto in il, eh. il ghiaccio Ho fatto il ghiaccio ci serve Ok Io sono solo. Provaci Cos'è sta roba? Cos'è? Permafrost Figo Prendo Ma dove siamo? Lapis, sì. l'apis, trovato lapis. l'apis Ma te ne ha dato un botto. mi dà un botto di lapis Ne ha dato 5 lapis con un blocco eh, Esatto, La stessa cosa che per me Ma te ne ha dato tutti. No, ho trovato tipo un altro bioma Ma io non... Ah, ho, ho... finito Non lo so C'è un bello stack di torce Sì, sì, mi sono perso, mi sono perso, tranquillo. Vabbè. Ok oh. ragazzi, alla fine... Ci Vabbè. perderemo così? No. È eh. okay, passata mezz'ora? Già. Oh, sì. Da attuare. Guarda che è passata mezz'ora. E sono qui... Sto... Sì, da mezz'ora ho provato a cercare qualcosa ma non sono riuscito a trovare niente. Questa è la situazione ora. E niente, se si prendi torni in su, ho il piccone mezzo rotto, ma non me ne so fatto altro Che voglio, è prima E... Vabbè, tipo si spacca Anche il mio Vabbè Io sono una melma Bella fra, io adesso anch'io, perché se non ho più la roba, sono fregato Ah, cobbels non c'è niente, quindi potrei farmi... In tranquillamente non c'è altra situazione non c'è altra situazione non c'è altro modo sì, cacchio cos'era mi ha attaccato così dal nulla no fra fra io muoio vabbè Un poco... niente vabbè e fu così che i giovani venturieri esatto, morirono per sempre E io ho incontrato un creeper la frappuccita ti prendo su No, no, no, io non ho messo lo spawn point No, io creeper sì, sì. Eh, tu, io no Mi provo a far così No, ma andatevene via Sto pure laggando Il creeper se ne era incantato Che bello Eh si sì, pure i mini zombie <ride> Oh, fammi tipi Così mi uccido quello su. Ga. Però per ora ti giuro. Ho ucciso uno zombino. E zomboni. E creeper. Bra. E sono ancora vivo. Quindi sono un pro. E c'è un altro creeper. Ciao ciao ciao. Come stai? Porco canguro, ho finito pure le steaks. Oh, eh, io torno su. Vabbè. Ci vediamo. Ci vediamo un, nel prossimo episodio di Come morire in caverna. Vabbè, anche io chiudo. Ciao, Vabbè. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Ci rivedremo alla prossima puntata. Esatto. Vabbè. Andiamo qua sotto. Cioè, niente, perfetto. Quindi... Ah. Vabbè. Ciao a tutti. Ciao.